particolare interesse eh, nella nostra ricerca appunto eh, sulla categoria tempo, eh, intesa da un lato come chronos e dall'altro invece come inanellamento di vari cairoi eh, che costituiscono momenti di grazia e di opportunità eh, nell'incontro e nella relazione con il Signore. In particolare ci fermiamo sul versetto che noi sentiamo tradotto spesso un po' ancora e non mi vedrete, un po' ancora e mi vedrete, dove abbiamo teoreite che deriva da teoreo e quei significati sono guardare, vedere, osservare, assistere e contemplare. A rigor di logica eh, andrebbe tradotto con un semplice vedete, guardate, osservate, quindi non con un futuro. E in secondo luogo notiamo la presenza della particella palin, che è un avverbio che ci apre una prospettiva eh, nuova, penso, rispetto a quello che eh, le traduzioni consuete ci permettono di recepire. Il primo significato dell'avverbio palin è indietro, in direzione contraria nella traduzione che vi ho offerto prima è stato tradotto con una no novità nel senso come se questa fosse una cosa nuova, no? un rivedere nuovo. Invece è un di nuovo che va incane, in, diciamo, incastonato nell'altra serie di significati, nello spettro completo dei significati che l'avverbio Palin offre. E quindi, come vi dicevo, come primo il significato lo troviamo indietro, in direzione contraria, in contrasto, in modo opposto, al contrario, viceversa, invece. E per quanto riguarda la sezione che vi dicevo che spesso viene scelta, ovvero di nuovo, e bisogna anche avere presente, eh, diciamo, la matrice greca culturale all'interno della quale nasce questo avverbio che significa di nuovo. Cosa significa per un greco di nuovo? Per un greco significa da capo. Questo per dire che non è un di nuovo, come noi lo possiamo intendere, in una successione, dove, dove avverrà qualche cosa che non è avvenuto, che non appartiene a ciò che eh, è avvenuto prima. Ma è un da capo, in senso in direzione contraria. Se io devo andare a capo da questo punto, devo tornare indietro. Per cui cerchiamo di immergerci ancora di più nella profondità di questi termini. Abbiamo il micron come, diciamo, traduzione di un poco, no? Micron viene inteso come un breve lasso di tempo. Quindi se accostiamo la parola palin, l'avverbio palin, a micron, che è una specie di unità di misura temporale, potremmo dire, la traduzione che eh, possiamo trovare è un momento indietro un momento in direzione contraria, un momento in modo opposto, un momento al contrario. Queste sono tutte traduzioni possibili, soprattutto se continuiamo a conservare la prospettiva anagogica ex parte dei, dove il sopra e il sotto, il davanti e il dietro, il prima e il dopo non esistono, o meglio, c'è la possibilità di muoversi in direzioni. Eh, diciamo mh, contrarie in senso doppio eh, in tutte quelle che per noi sono categorie spaziali e temporali in ultimo, notiamo che nella seconda parte della frase, dove noi sentiamo l'utilizzo per due volte del verbo vedere in italiano, no? un po' ancora e non mi vedrete, un po' ancora e mi vedrete, per noi non cambia niente, è sempre il verbo vedere. Tuttavia, nel testo greco non è così, prima abbiamo il verbo teoreo di cui vi ho parlato poco fa, e poi abbiamo il verbo orao. Sono due verbi che afferiscono a spettri semantici differenti, che recano quindi in sé anche una eh, proposta di significati diversi. È un vedere diverso, quello che ci sarà dopo, che ci sarà a seguito di questo palin, di questo vedere in direzione contraria. Cosa vogliamo dire? Che c'è una differenza tra quello che si può vedere, che i discepoli possono vedere prima, è quello che possono vedere dopo a seguito di questo palin, a seguito di questo ritornare da capo, di, di vedere nuovamente, un nuovamente che chiede di fare forse un movimento da omega ad alfa per rivedere tutto in una nuova prospettiva ex parte dei È un breve momento questo micron che però iscritto nell'eternità si configura come kairos come un, un topos un kairos un luogo quindi è un'occasione attraverso la quale sarà possibile vedere in una maniera completamente differente abbiamo quasi l'idea di un tempo multidirezionale non solo diciamo di doppio senso da alfa omega da omega alfa ma proprio anche un tempo che si può eh, sviluppare su varie direzioni un ultimo passaggio eh, lo troviamo eh, nei versetti 28 e 32 sempre del capitolo 16 di Giovanni che stiamo considerando e abbiamo nel primo versetto usci dal padre e venni verso il mondo o nel mondo al contrario, viceversa lascio il mondo e cammino attraverso camminando vado dentro o esco, mi allontano passo attraverso, varco presso il padre cerchiamo di capire vi ho messo tutti i significati che possono stare dietro al verbo poreu, che non è così semplice da tradurre, nonostante le nostre traduzioni paiano esserlo. È una complessità che ci dà però anche una visione prospettica riguardo al verbo scelto. Se poi scegliamo di tradurre palin all'interno di questo versetto con di nuovo da capo, siamo quindi portati a pensare che non sia forse la prima volta che il Signore torna al Padre, se da capo e di nuovo, questo implica che ci sia stata un'altra volta. Ci fermiamo qua e lasciamo la riflessione aperta a chi ha le competenze per svilupparla. Ma guardando in Giovanni 16,32 il Signore dice... Ecco, viene l'ora ed è venuta. Ora, è un po', eh, ci pare quasi un paradosso, uno simoro di, dire che viene l'ora ed è già venuta. Ci togliamo dall'unpass, sì, sottolineando che una risposta sicura non l'abbiamo, ma ipotizzando che l'ora sia da intendersi naturalmente come Kairos, e ancora una volta anche come topos, come occasione, come opportunità, come luogo di rivelazione e di manifestazione degli eventi. Il capitolo si conclude dicendo, abbiate fiducia, io ho vinto il mondo, quindi ancora ci riporta a questo concetto di fondazione del mondo che troviamo in Apocalisse e nel Vangelo di Matteo. In Giovanni 16,22 solitamente viene tradotto appunto eh, così vi vedrò di nuovo, ecco. Confrontando questo versetto con Giovanni 16,16 16, su cui ci siamo già soffermati, vediamo che vengono riproposti proprio due elementi, l'avverbio palin e il verbo orao. Quindi... A nostro avviso è pl plausibile perlomeno considerare che ci sono varie possibilità di traduzione che ampliano lo spettro semantico e ampliano anche la nostra capacità di comprensione di che cosa sia il Kronos e di che cosa siano i vari cairoi attraverso i quali si sviluppa e, e, e vive la relazione tra noi e il Signore. Per oggi ci fermiamo qui. E vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo se vi fa piacere, non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, di far girare i nostri video. Ciao!